Ciao amici e bentrovati in questo nuovo video, purtroppo devo chiedervi scusa per l'assenza e lo so, è passato circa un mese dall'ultimo video caricato, è stato un mese molto movimentato tra quelle che sono state le gare e qualche problema che abbiamo avuto con la macchina che avrete sicuramente modo di vedere mano a mano andando avanti. Siamo quasi giunti nel periodo natalizio come potete ben vedere alle mie spalle e ecco, tra l'altro eh, mi sono dovuto trasferire da un appartamento ad un altro quindi ho, ho purtroppo avuto altri impegni che mi hanno impedito di fare video. Comunque ci siamo, siamo tornati e dobbiamo rimetterci assolutamente in carreggiata con la registrazione e il montaggio dei video. Stiamo per l'appunto andando a vedere in questo appuntamento la seconda gara dell'appuntamento di Magione. Come avete ben visto in gara 1 abbiamo stradominato con, inizialmente con il maltempo, solo brutto, il cielo... Poi eh, ha iniziato anche a piovere in sotto regime di safety car, quindi la gara è andata a chiudersi così. Adesso partirò dalla pole position e sarà bagnato e si partirà con le rain. Sicuramente qualcuno di voi ricorderà varano dello scorso anno, cosa successe sotto il bagnato. E più che altro, più che cosa successe, come andò. Quindi, senza dilungarci troppo in altre chiacchiere, direi andiamo subito a vedere quello che è il video di gara 2. Purtroppo ragazzi c'è qualcosa che non va, sento il motore che borbotta troppo, ho provato più volte a staccare e ridare energia al motore ma uh, lo, lo sento alquanto strano e devo dire che questa cosa un po' mi preoccupa, speriamo che non sia nulla di grave e soprattutto che mi consenta di arrivare al termine della gara. Il motore non è dei più splendidi e sento ancora quel qualcosa che non va che non migliora assolutamente Speriamo che appunto non entrino dello safety car o che comunque sia non mi diano troppe noie Altrimenti credo proprio di essere fottuto perché questo motore non ce la fa più a fare nulla appunto come vi dicevo poc'anzi il motore non ce la fa proprio più eh, credo che sia bagnato qualcosa a livello di elettronica anche perché non ha proprio più il motore non ha scoppio praticamente quindi non so dovrebbe andare a tre per quello che riesco a capire ma diciamo che sostanzialmente sugli alti regimi ha forza eh, il problema è sotto nei bassi giri che il motore non ce la fa infatti appunto Tarani, Massaro stavano stavano troppo riprendendo sotto la ripartenza della safety car. Per fortuna adesso in quest'altra safety car sono riuscito a difendermi tra virgolette bene. Vedo Scofield negli specchietti e si sta facendo sempre molto molto più vicino, anzi si sta più che altro ecco riprendendo le posizioni, che comunque sia in gara 1 Scofield era andato alto, quindi sta risalendo alla grande, riesco a vederlo negli specchietti, quindi direi ottimo Scofield, bravo Live! ci voleva alla grande questa stradoppietta di vittorie. quindi direi che adesso abbiamo riaperto benone quelli che sono i giochi ma per i prossimi appuntamenti quindi io direi che stiamo registrando di nuovo tutto quanto quindi cercheremo di far uscire far uscire i video a cadenza settimanalmente o se ci riusciamo anche meno io direi di non perdervi i prossimi video quindi il nostro video di Magione finisce qui, ci vediamo a Varano ragazzi!